Coenzima Q10 noto anche come ubiquinone. Uno e tutti per una sana longevità. Quando si parla della possibilità di una vita lunga e sana. Cosa intendiamo? Prendi decisioni semplici per prolungare una vita sana. Segui queste soluzioni. Che cosa ti serve sapere? Informazioni di base sui bisogni del corpo. Queste informazioni aiutano a comprendere molti punti importanti. Dove sono le debolezze delle persone moderne? Come realizzare la prevenzione? In quali ambiti tutti abbiamo bisogno di prevenzione? È noto uno dei punti deboli dell'uomo moderno. Questo è il cuore e i vasi sanguigni. A causa di problemi nei vasi della testa, può verificarsi un ectos. A causa di problemi nei vasi che forniscono il cuore, può verificarsi un infarto. L'aterosclerosi e il diabete sono due delle principali cause di problemi vascolari. Il sistema cardiovascolare è uno dei punti più deboli dell'uomo moderno. Può essere protetta. Ha bisogno di essere protetta. Sia il cuore che i vasi sanguigni hanno bisogno di energia. Nelle cellule che lavorano intensamente, il fabbisogno di energia è sempre maggiore. Quali cellule lavorano più intensamente? In quali organi? È logico che negli atleti, corridori, nuotatori, questi siano muscoli oltre al cuore, ai vasi sanguigni e al sistema respiratorio. Tutte le persone, indipendentemente dal livello di attività fisica, sistema ematopoietico, immunità, cervello, cuore, vasi sanguigni, muscoli, fegato, pancreas, organi del sistema endocrino, ghiandole surrenali e ovaie. Sorprendentemente, tutti questi organi sono accomunati dalla presenza di un'alta concentrazione di una sostanza interessante. Questo è il coenzima Q10, alias coenzima Q10, alias ubichinone. Il nostro corpo stesso sintetizza questa sostanza. Nelle persone giovani e sane con un'alimentazione adeguata, questo è vero. Nelle persone di età superiore ai 30 anni con una dieta carente, la sintesi è nettamente ridotta. Carenza di nutrienti, diminuzione dell'attività metabolica, farmaci e invecchiamento. Queste sono le ragioni della carenza del coenzima Q10. Quando il coenzima Q10 diventa insufficiente, nel corpo umano iniziano i processi associati alla carenza di energia. Non c'è abbastanza energia e i processi di autoguarigione non si verificano correttamente. Gengive e denti inviano segnali. Queste sono malattie parodontali e altri problemi che non si verificano nelle persone giovani e sane. La pressione sanguigna può diventare più alta del normale. L'elasticità dei vasi sanguigni è ridotta. I cambiamenti legati all'età si accumulano. È estremamente pericoloso ridurre l'attività dell'immunità.